uscire dalla zona di comfort è un obiettivo che tante persone si pongono quando vanno presso uno studio di psicoterapia e desiderano cambiare se stessi desiderano aprirsi a qualcosa di nuovo desiderano uscire dal proprio guscio e finalmente iniziare a fare delle esperienze nuove riuscire a vivere la propria vita in modo diverso riuscire a sentirsi in modo diverso e un secondo dopo aver detto eh, come posso fare a uscire dalla mia zona di comfort, eh, spesso e volentieri le persone dicono e poi o pensano, e se poi faccio un tentativo e va male? E se poi non ottengo il risultato che desideravo? E poi come faccio a sopravvivere alla frustrazione del non essere riuscito, del non aver raggiunto quello che volevo? E questa cosa, questo ragionamento... Sottende, da un lato comprensibilmente, un profondo desiderio di cambiamento, ma dall'altro c'è un errore madornale in questa convinzione che sembra quasi legare l'impegno al premio, e questo è un profondo errore. Perché, infatti, il uscire dalla zona di comfort, per quanto sia estremamente importante e per alcune persone particolarmente difficile, non è il santo graal della realizzazione personale, non è che una volta fatto quello tutto il resto funziona o non è che quello sia la chiave di tutto. È importante, è un passaggio importante, ma a volte è anche sopravvalutato, perché spesso c'è un'idea troppo dipendente dai premi, troppo dipendente dalle ricompense, troppo dipendente dall'ottenimento di qualcosa che è comprensibilmente il motivo per cui ci impegniamo a uscire dalla nostra zona di comfort, ma non può essere e non può avere un ruolo centrale perché noi si riesca a sentirsi sufficientemente motivati ed efficaci nel perseguire quell'obiettivo. Cioè, in qualche modo, ricevere un premio è una cosa positiva, ricevere un premio è un elemento motivazionale importante e sano. Contemporaneamente, l'associazione che impegnarsi comporta un premio che ci è dovuto, questa invece è un'associazione negativa, cioè l'idea che all'impegno corrisponda un premio è un qualcosa che è importante scrollarsi di dosso, togliersi dalla testa questa convinzione che altrimenti diventa una zavorra terribilmente pesante da portarsi dietro. E questa cosa in realtà la vediamo in tanti contesti, si tratti del eh, cercare un lavoro nuovo, cambiare lavoro, eh, si tratti di eh, fare amicizie nuove, nuovi rapporti sociali, ma anche un esempio più semplice che, per non dilungarmi troppo, eh, che può essere quello del cercare di perdere peso. Cioè quando cerchiamo di perdere peso a volte c'è la tendenza a dire ok adesso mi metto, faccio una dieta ferrea, inizio a fare sport e rapidamente inizio a buttare giù chili. E questa cosa dà soddisfazione, quello è il premio, mi sto impegnando e ottengo il risultato, quello è il mio risultato, il mio impegno comporta qualcosa. Ma questo tipo di, di ragionamento è pericoloso perché nella perdita di peso a volte questo è proprio uno di quei meccanismi che portano... A insistere troppo in quella direzione non rendersi conto del contesto in cui si sta facendo quella cosa continuare ad aver bisogno sempre di una ricompensa in più perché poi mi sto impegnando sempre da più tempo e quindi voglio una ricompensa sempre maggiore mentre invece perdendo peso anche nella dieta migliore possibile le ricompense poi tendono ad essere sempre minori perché a un certo punto non sono più quella persona a sovrappeso che ero prima a un certo punto la cosa inizia a essermi sempre meno grave poi succedono delle cose nella vita che mi distraggono e poi soprattutto a un certo punto il mio corpo ha delle esigenze diverse quando non ha più tutto quello Quel grasso da bruciare, ma eh, inizia ad avere esigenze anche metaboliche diverse. A un certo punto, quindi, quello stile di vita va modificato e modificarlo da soli è difficile. Senza un dietologo, senza un nutrizionista che mi segua, senza un personal trainer, a volte facciamo confusione e facendo confusione finiamo per eh, a volte quindi non riuscire ad adattarci e iniziare a fare un percorso di tutto o nulla in cui lo faccio quando ho un premio non lo faccio quando non ce l'ho e finisco per creare quell'effetto fisarmonica in cui perdo chili metto chili e non vado un po' da nessuna parte alla fine. Perché l'alternativa invece più salutare sarebbe comprensibilmente non tanto cambiare e stravolgere tutto, ma iniziare a fare qualche piccolo cambiamento che sia mantenibile nel tempo, così che a poco a poco io inizi a perdere peso, ma soltanto leggermente, ma andando nella direzione desiderata, inserendo questo all'interno del mio stile di vita. Ma anche fare questo, in realtà, da un punto di vista di desidero un premio. Non è soddisfacente perché eh, se mi metto lì, faccio qualche piccolo cambiamento e perdo un chilo al mese, e in realtà in un anno sono 12 kg, però perdo un chilo al mese spesso mi dà poca soddisfazione, troppo poca soddisfazione, non sento di avere quel premio, mentre invece mi sto trattenendo con il cibo, mi sto impegnando con lo sport e questa cosa a volte quindi fa mancare quel senso di ricompensa che è un problema nel cambiare se stessi. L'aspettarsi che ci sia una risposta, che dall'esterno, dal nostro sforzo, ci debba essere subito una risposta, è negativo. Se faccio un tentativo e va male, è un peccato, è una difficoltà, ma è sano, è salutare. A volte, io a volte lo dico alle persone, tanto meglio se andrà male. Quando dicono, è eh vero, potrei provare, potrebbe non, potrebbe non andare come vorrei, meglio se non va come vorrebbe. Perché noi è chiaro che lo stiamo facendo per avere un risultato, ma questo risultato non arriverà perché lei una volta si è sforzato si è sforzata. Questo arriverà... Perché il suo approccio al mondo, a se stessi, al suo stile di vita, sarà diverso. E questo fa sì che non oggi, non questa volta che si è impegnato, ma in tutte le volte che avrà imparato a impegnarsi, le porterà dei risultati. Quello che serve non è tanto puntare ad avere il premio, ma puntare a imparare una cultura dell'impegno che è fondamentale nel poter uscire dalla propria zona di comfort. Questa cosa è centrale. E... L'unico modo per farlo è non dipendere troppo dai premi, che sono quindi, ribadisco, una cosa positiva, ma non sono un motivo principale. Il motivo principale per uscire dalla zona di comfort è quello del provare a seguire, a perseguire una prospettiva del mondo, un'idea di se stessi, del modo in cui ci si vuole vedere, del modo in cui si vuole partecipare alla propria vita, che sia più inclina e più vicina ai propri gusti. Cercare di essere quella persona eh, che desideriamo e contemporaneamente anche in questo, che è una cosa che tra l'altro fanno in tanti, dell'abbracciare una certa filosofia, per cercare di vedersi e sentirsi in un modo diverso anche questo però fatto in modo che non sia quel premio all'autostima che allora mi motiva a impegnarmi a uscire dalla zona di cofrasse un no punto a capo a quel punto mi sono impegnato soltanto per potermi vedere eh, forte eh, macio eh, per, o per dirla in un modo eh, meno orientato al genere eh, per sentirmi guerriero guerriera battagliero eh, quella modalità con cui eh, Sento di far parte di un gruppo a cui attribuisco un valore, delle persone che affrontano le cose in quel modo e chissà quanto valgono perché affrontano la vita in quel modo. Questa è una convinzione, anche questa, sbagliata. Perché anche lì riesco, rischio di costruire un approccio basato sull'orgoglio che, che in realtà sottende un'autostima estremamente fragile e quindi un approccio poi che tende a diventare un po' ossessivo, eh, un po' conservatore, e tende a diventare quindi un asseragliarsi sul dover poi far parte di quello o non aver valore. Mentre invece anzi. Quello che è importante è cercare sì perché no, che è chiaro di coltivare un'autostima eh, valida e positiva, ma non tanto perché allora quindi facciamo quelle cose, ma perché quello è il modo in cui decidiamo e scegliamo di approcciarci al mondo. E cercare quindi di entrare nella prospettiva che in qualche modo impegnarsi comporta quindi una, una perdita. Il fatto di uscire dalla zona di comfort non lo facciamo nell'idea di guadagnare qualcosa proporzionale e di, di altrettanto valore a quello che abbiamo speso, ma nell'idea comunque di star perdendo qualcosa. Quello che otterremo è minore dell'impegno che abbiamo profuso nell'esercizio. E nonostante questo, potrebbe avere valore lo stesso nel momento in cui impariamo ad apprezzare il valore dello sforzo, il valore dell'impegno, il valore del partecipare a quello che facciamo, il valore dell'essere all'interno di quello che facciamo, il valore di sentire che c'è qualcuno di qualcosa dei nostri gusti, qualcosa delle nostre intenzioni che si manifesta in quel uscire da una zona di comfort, uscire da quell'automatismo e scegliere, in qualche modo fare una scelta, qualunque essa sia. Questa modalità in qualche modo permette di iniziare a cambiare se stessi e qualcosa del proprio stile di vita e questo però è un percorso che non è per niente scontato perché da un lato puoi scivolare nell'impegnarti troppo poco, dall'altro nell'impegnarti troppo, dall'altro nel eh, basarti troppo sul, sull'orgoglio, dall'altro nel fare troppo affidamento su chissà che... Eh, è difficile, si rischia sempre di scivolare per eccesso e per difetto, quindi in qualche modo si sbaglierà e nell'uscire dalla zona di comfort, nell'uscire da quello che siamo abituati a fare, dove già comunque spesso sbagliamo perché sbagliano tutti, ma uscire dalla zona di comfort comporta dell'andare impreparati in un contesto che non conosciamo ancora meno e lì sbaglieremo ancora di più. Quello che è importante è non avere paura di sbagliare, cercare di entrare in una prospettiva in cui sbagliare faccia parte di questo tentativo con cui ci stiamo impegnando, cercare di non fare degli errori matornali, cercare di farne di più contenuti possibili, non terribili, se ce ne esistono di terribili, probabilmente quelli terribili, davvero terribili, sono meno di quelli che noi pensiamo ma cercare di impegnarsi in questa direzione e cercare di rialzarsi tutte le volte che serve mentre continuiamo a impegnarci a uscire dalla nostra zona di comfort e a costruire uno stile di vita un'idea di noi stessi che sia desiderabile e amabile dalla nostra prospettiva se non ci riusciamo se non ci riusciamo da soli chiediamo aiuto che è il primo passo per migliorare io sono Mario Celletti e spero in questo video di aver essere riuscito a fare un breve riassunto e a dare qualche spunto di riflessione a chi sta cercando un pochino di uscire dalla propria zona di comfort. Ci vediamo al prossimo video!